La democrazia, ideata dai Greci, diffusa grazie all'indipendenza americana e alla rivoluzione francese e sviluppata dai costituzionalisti liberali del secolo XIX, è oggi la forma di governo più diffusa al mondo. Più specificatamente si tratta della democrazia rappresentativa, in cui si eleggono i rappresentanti politici che devono prendere decisioni e che devono rispondere alla volontà collettiva. La partecipazione cittadina si articola con meccanismi indiretti attraverso la catena formata dai partiti, dai rappresentanti politici e dai soggetti eletti, che sono in ultima analisi coloro che esercitano l'azione di governo. Alla fine della catena troviamo l'amministrazione, pensata per incarichi di pianificazione, organizzazione e controllo delle risorse comuni da destinarsi al beneficio collettivo. Durante il XX secolo, la democrazia rappresentativa è stata il sistema attraverso il quale si sono organizzati buona parte degli stati del mondo occidentale. Nel XXI secolo però, il sistema mostra sintomi di cedimento, dovuti a malversazioni di risorse pubbliche, corruzione ed in gran parte anche a causa della forte crisi economica odierna. Movimenti come quelli degli England, Nats o Occupy Wall Street, le primavere arabe, ma anche altre forme incipienti di partecipazione cittadina preconizzano il cambiamento dell'attuale sistema di governo e del suo relativo sistema d'amministrazione. Contemporaneamente, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno evolvendo verso ambienti maggiormente collaborativi in ragione, principalmente, delle reti sociali. Da un lato possiamo ottenere informazione in gran quantità, facilmente ed in qualsiasi momento, e dall'altro disponiamo di un sustrato che favorisce la partecipazione delle persone e quindi l'interazione tra la comunità ed i propri governanti, direttamente e fluidamente. Entriamo dunque in un nuovo paradigma sociale in cui cittadino, istituzioni, partiti politici ed incarichi elettivi possono partecipare al dibattito ed interagire nella definizione, nella creazione e nella valutazione delle politiche di governo in maniera diretta. Ciò si chiama governo aperto e spesso vi si associano i principi della partecipazione, collaborazione e trasparenza. La partecipazione della cittadinanza, delle aziende, delle associazioni e dei professionisti nella definizione e nella creazione delle politiche e dei servizi che li riguardano è un ingrediente indispensabile del governo aperto. Per fare ciò è necessario previamente garantire l'accesso generalizzato alla tecnologia, all'informazione e alla conoscenza al quacervo di tutti gli attori implicati. L'amministrazione aperta ascolta attivamente questi attori sociali li coinvolge, ne raccoglie le idee e favorisce il dibattito tra tutti. L'amministrazione concettualizza e trasforma in politiche e servizi nuovi e migliorati il risultato di questo dialogo costante. La partecipazione degli attori non si può fermare solo al disegno delle politiche di governo. L'amministrazione deve essere il trattore della collaborazione tra tutti, col fine di sviluppare quei processi disegnati durante la fase partecipativa ed integrarli con quelli preesistenti. L'innovazione deve necessariamente insinuarsi negli sforzi di coproduzione dei servizi, sia cercando forme di finanziamento congiunto, pubblico privato, sia per la loro attuazione nella miglior maniera. L'innovazione deve necessariamente insinuarsi negli sforzi di coproduzione dei servizi, sia cercando forme di finanziamento congiunto, pubblico privato, sia per una loro attuazione nella miglior maniera. Il processo, peraltro, non finisce nella fase di implementazione del servizio. Si deve necessariamente valutarne l'efficacia, l'efficienza e la convenienza. E qui, nuovamente, la partecipazione di tutti gli attori è necessaria per poter rispondere alla domanda «Come possiamo migliorare?» È un processo di miglioramento continuo. Terzo concetto chiave del Governo Aperto è la trasparenza. La partecipazione e la collaborazione cittadina non hanno senso se l'informazione di cui dispone il Governo e l'amministrazione non è pubblica per tutti gli attori coinvolti. Il Governo Aperto deve diffondere sin dall'inizio i propri piani attuativi e le proprie decisioni. Dare una risposta rapida ed efficace alle domande dei cittadini e degli altri attori sociali è una maniera di dimostrare la trasparenza di un governo che concepisce il controllo sociale come un pezzo necessario per il proprio corretto funzionamento. Per tutto ciò, si sottomette in maniera volontaria e sistematica a controlli esterni di qualità sui servizi erogati e rispetto alla chiarezza delle proprie decisioni e dei propri conti. Le leggi che pretendono regolare la trasparenza devono includere la pubblicazione dell'insieme dell'informazione disponibile dal Governo, i controlli e le divisioni, il rendiconto periodico dei conti e, quando necessario, l'assunzione e il depuramento delle responsabilità. L'apertura dei dati pubblici è quindi un punto essenziale nella traiettoria verso la trasparenza ed è, parimenti inerente, una più ampia strategia d'apertura della conoscenza. Il governo e le imprese che lavorino e attuino per suo conto devono aprire a chiunque i dati risultanti delle proprie attività. I dati si devono offrire strutturati in files dal formato aperto, interoperabili e con licenze che ne autorizzino la diffusione pubblica. L'amministrazione apre i dati affinché le imprese, le associazioni e i cittadini le usino e le elaborino i nuovi prodotti e servizi che apportino valore e ricchezza alla società. Il Governo Aperto è quello che riconosce le capacità e la saggezza della cittadinanza e pertanto l'ascolta, ci conversa e ne cerca il contributo nella definizione e nella produzione dei servizi che l'amministrazione amplifica. Il Governo Aperto è quello che apre la propria conoscenza e la condivide poiché è cosciente che ciò genera valore aggiunto e ricchezza sociale. Il Governo Aperto è un governo basato sulla collaborazione di tutti.